buongiorno buongiorno buongiorno a tutti buongiorno è vero che siamo puntuali no noi romani assolutamente eh, eh, figuriamoci <ride> almeno no. voglio dire che ci disconosciamo poi una qualità allora benvenuta naturalmente siamo a metà beh, siamo a metà siamo al 24 di luglio Io non so se quest'anno eh, Roma si svuoterà che pensa lei assessora si suoterà eh, o no? Rome? Un po' si fa ad agosto, sì, già mm. adesso. Eh, insomma, io vedo i tempi miei di percorrenza vari, eh, sono molto più ridotti. Sì, insomma È chiaro che non è più come anni fa, però indubbiamente cioè, no, si vede che la città in questo momento è meno carica di persone ecco, rispetto all'inverno. Allora numeri per mandare messaggi all'assessora eh, Linda Meleo 39 37 93, 93 93 sms whatsapp 39 37 93 93 93 potete fare le vostre domande iniziamo noi naturalmente iniziamo eh, intanto da una, eh, un elemento sempre importante eh, per tutti, per tutte le città, naturalmente, quando si parla di eh, aiutare il trasporto pubblico con l'arrivo di nuovi mezzi. È una cosa che naturalmente chiediamo per primo all'assessore all Meleo. I nuovi bus a Roma, di che parliamo e, e di quando parliamo? Allora, nuovi bus, eh, sapete, insomma, nel corso di questo anno visto qual era la situazione di partenza, quindi un parco bus veramente molto, molto vecchio. Ricordiamoci che eh, prima dell'arrivo di questi 150 bus e dei filobus che abbiamo recuperato e che erano fermi e abbandonati nel deposito di Tortagnotta, considerate che ci sono stati degli acquisti in leasing nel 2013 di una partita di bus e prima del 2013 l'ultimo acquisto fatto da Atac risale al 2008. Quindi capirete bene qual è stata la politica degli investimenti in Atac nell'ultimo decennio oggi, evidentemente i cittadini ne pagano le conseguenze, però ciò detto, eh, allora noi abbiamo subito messo in campo queste, queste risorse e, e di prossimo arrivi su strada di bus vi posso parlare dei 15 che abbiamo acquistato eh, nell'anno in corso attraverso i, i fondi di recupero dei fondi del giubileo, saranno soltanto 15 però eh, è un acquisto che abbiamo fatto in pronta consegna, che l'azienda ha fatto in pronta consegna quindi in, insomma tante le procedure burocratiche, le informazioni che mi ha dato l'azienda, dovrebbero arrivare su strada al massimo entro un paio di mesi, così mi stavo detto. Quindi questi sono stati e... acquistati proprio da voi, questi 15 nuovi eh, autobus? Sì, sì, sì, è stato un bando pubblicato a inizio anno, conclusosi eh, ad aprile, la giudicazione è stata ad aprile, quindi insomma eh, attraverso un recupero dei fondi del jubileo che abbiamo cercato quindi di, di tutti di recuperare circa novembre, Insomma, quindi questa è stata frutto di, di un'azione eh, attenta di recupero de, dell'esistente fatto da questa amministrazione eh, è chiaro che eh, come dire, 15 bus non sono sufficienti eh certo, per, per rinnovare certo. il parco quanti sono, quanti sono i bus a Roma Assessore? Allora, è il parco completo di ATAC, eh, inclusi anche i mezzi che non possono essere più utilizzati, sono circa 1900. Quelli eh, in circolazione, quindi effettivamente utilizzabili, siamo sui 1350-1400 grosso modo, eh, con possibilità però di recupero eh, con eh, attività di manutenzione specifica. Però oltre a questo insomma, ci tengo a dire che eh, stiamo anche per eh, partecipare a questa gara CONSIP eh, con i fondi che abbiamo ottenuto eh, dai finanziamenti europei, quindi i fondi POR, eh, i famosi 20 milioni di cui vi ho parlato più di una volta, eh, proprio in vista di questa gara insomma, eh, mh, percorremo questo, questo canale per, per l'acquisizione di questi mezzi. Chiaro che poi per l'anno prossimo l'azienda è in programma di acquistarne nuove anche con la formula di Leasing, però siamo anche in attesa di capire quale sarà l'importo che arriverà dai famosi fondi del Ministero dei Trasporti. Si è parlato più volte di questi fondi stanziati dal, dal Ministro per il rinnovo dei parchi bus, del parco bus in tutta Italia. Ecco, io ho appreso che come dire, di queste risorse nel 2018 alla regione Lazio andranno soltanto 24 milioni, quindi per l'intera regione Lazio. Quindi è chiaro che un importo del genere per Roma è un importo del tutto insufficiente e quindi anch'io mi sono messa a interloquire con il Ministero ho avanzato delle richieste per avere maggiori fondi. Immaginate che 24 milioni di Euro equivalgono a circa 80, 70, 80 bus per tutta la regione Lazio immaginerete che è una quota del tutto insufficiente per, per Roma. Eh, certo, Roma arrivato... se c'è dentro anche Roma in questi 24 milioni esatto. è chiaro che non sia abbastanza questo è naturale io credo che questo che anche i piccoli passi Comunque eh, sarebbero apprezzati, Assessore, no? Anche i piccoli passi vanno apprezzati, anche se non si rinnova tutto il parco autobus di Roma Capitale, però l'arrivo di nuovi bus che funzionino poi, questi nuovi bus che diano effettivamente la sensazione di un cammino, È eh, comunque credo che il, la, la, i romani apprezzeranno comunque e la cosa che importa è il progetto, appunto vedere un progetto che si sviluppa e porta poi a dei risultati Guardi, sul, quindi questo riguardo i nuovi autobus, lei ci parla di questi 15 che entro settembre se parla di due mesi, quindi entro settembre dovrebbero essere in, esatto. in corsa e poi quegli altri del, de, con i fondi europei, insomma, immagino oh, metà del prossimo anno, questo dipenderà anche dalla gara consip, da, dalla gara quindi effettuata a livello di stato, a livello centrale, insomma, come, come si svilupperà e quali tempi e avrà. speriamo insomma, che saranno rispettati in modo tale da poter dare eh, un'ulteriore boccata di ossigeno um, al trasporto pubblico qui a Roma. Allora guardi, le domande le faccio qualche domanda io e alcune degli ascoltatori quindi facciamo, oh, ci, ci dividiamo il tempo. Oh, Sara per esempio le chiede ancora della funivia e il motivo per cui sul web, sui social ci sia ancora molta ironia su questa eventualità e poi eh, chiediamo prima di tutto se l'ipotesi funivia via è un'ipotesi ancora eh, in, in, in fase di progettualità eh, e poi per quale motivo secondo anche lei non viene presa sul serio. Guardi, il progetto va avanti e chiaramente rispetto ai dati presentati eh, lo scorso maggio, se non sbaglio anche in presenza della, della sindaca nel municipio interessato, Sta andando avanti molto, molto velocemente e il nostro obiettivo, come ho sempre detto, è avere la funivia funzionante entro la fine di questa, di questa consigliatura. Dunque, io credo che come dire, lo scetticismo ci può anche stare in qualche modo perché Roma, in effetti, nel corso degli anni è stata appiattita rispetto alle novità che, e alle innovazioni che si possono introdurre in città anche grazie al mondo dei trasporti, insomma alla ricerca che sarà fatta, all'innovazione che sarà fatta, alla messa quindi al sistema di alcune le tecnologie all'interno del mondo della, della mobilità, io oh, sono sicura che questo darà una nuova configurazione a Roma e quando poi la città approverà eh, questo, questo nuovo servizio sono sicura che eh, le posizioni cambieranno, vorrei anche ricordare che altre città a livello nazionale, la stessa Milano, ha chiesto alla sua azienda di, di, di progettazione di eh, avviare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di fare anche a Milano una funeria, quindi evidentemente questa idea non è poi così, eh, così distanze, ricordo insomma, che Milano è un, un comune PD, quindi nonostante le critiche arrivate anche eh, qui dal, da, dall'opposizione, però vedo che poi questa, questa idea è stata accolta anche dalle loro amministrazioni, quindi questo mi fa molto piacere. E, riguardo poi la, la, la linea, quale sarebbe? Lo ricordiamo di nuovo, il progetto della Funivia andrebbe a servire quali zone, Assessore? Sì, la zona di Casarotti eh, collegandola al capolinea della, della linea A e quello quindi consentirà in quel quadrante di città lo spostamento eh, di persone che evidentemente occupano un punto molto periferico e di eh, farle arrivare fino alla capolinea della metro. Questo è il principio dell'intermodalità che è un po' quello che ispira eh, tutti i progetti che noi stiamo mettendo sul campo, eh, quello che vogliamo è che la città, eh, chiunque utilizzi la città, i cittadini, i turisti, eh, chi is transita in città eh, come pendolare possono avere eh, la possibilità di muoversi in maniera eh, semplice e comunque eh, grazie anche a queste misure legate all'intermodalità, cioè l'intermodalità significa possibilità di muoversi da un mezzo all'altro con estrema eh, facilità e la funivia risponde esattamente eh, a questo principio e poi una struttura, che vorrei ricordarlo o molto molto o flessibile in qualche modo ed è anche più economica rispetto ad altre alternative come la costruzione di una metro ma anche eh, di, di un tram. Eh, più economica e poi anche i tempi di realizzazione sono molto molto, molto più brevi. Quindi diciamo una risposta immediata, mm -hmm. concreta, eh, di, di medio termine, di breve medio termine, eh, che però soddisfa delle esigenze reali eh, in quel quadrante di città. Quindi sì, è assolutamente noi, un, un progetto vantaggioso. Noi aggiungiamo che comunque Roma non sarebbe certo la prima e non sarebbe l'unica, no, no. sempre a patto che la cosa si verifichi, perché per me da. Uh, Fruitore, io vorrei che le cose eh, si facessero, no? quindi non solo se ne discutesse e dopo magari si discute se la cosa non va così bene e, e si prende magari qualche provvedimento. A Londra forse no, Giuseppe ci scrive proprio da Londra, dice però se non ha funzionato a Londra perché dovrebbe funzionare a Roma? Allora, eh, ogni città poi ha delle, eh, come de, delle caratteristiche proprie. Questo studio legato alla funivia è uno studio che ha preso in considerazione in maniera molto seria e rigorosa, attraverso un'analisi costi-benefici, anche i flussi di spostamento. Quindi sono state analizzate le modalità con cui le persone in quel quadrante si spostano, sono state tra l'altro effettuate anche delle interviste telefoniche e devo dire che la risposta della cittadinanza è una risposta molto, molto entusiasta, circa il 70% gli intervistati, si è dichiarato favorevole a questa forma di trasporto, quindi immaginate quali sono i problemi che queste persone ogni giorno hanno con la congestione, col muoversi con l'auto privata. Con un mezzo di questo tipo potranno tranquillamente dire e non ho necessità di arrivare in un, punto, in un modo di scambio come appunto è il Capolia della Metro A con l'auto privata. Questa è una grande eh, rivoluzione e fa parte evidentemente di tutto l'intero disegno che questa amministrazione ha sul tema della mobilità sostenibile, perché mobilità sostenibile significa anche integrazione di progetti e su questo vorrei ricordare che eh, nell'assestamento di bilancio sono stati stanziati 850 mila euro circa proprio per la progettazione delle opere. Eh, invarianti eh, che saranno inserite nel PUMS quindi opere infrastrutturali tra cui ricadono evidentemente anche la funivia eh, e i quattro, oh, i quattro tram. Insomma quindi eh, abbiamo stanziato in bilancio queste risorse per progettare e questo è, è l'evidente segno concreto che l'attività sta andando avanti. Ecco Augusto chiede come pagheranno i nuovi bus, ma lo ha già detto l'assessore Meleo ha eh, sì. detto sono fondi presi poi trovati tra quelli disponibili per il giubileo. Altri ancora, 39, 37, 93, 93, 93. Nel 2018, scrive un altro ascoltatore, ci sarà una nuova gara per l'affidamento del TPL al privato. Cosa ci dice in proposito? Alcune organizzazioni sindacali chiedono un unico lotto di affidamento. Il Comune parla di due o più lotti. Che ne dice Assessora? Allora Su quello è stato pubblicato il preavviso oh, di gara appunto per le linee che attualmente sono gestite dalla società Roma TPL le linee periferiche. La normativa nazionale, questo lo ricordo, ci impone che almeno il 10% del servizio di trasporto pubblico sia affidato a un'azienda privata. Quindi in attemperanza di questa disposizione di legge noi abbiamo rinnovato una gara eh, per attribuire quindi a chi sarà poi il vincitore attraverso quindi eh, un bando eh, le linee periferiche del trasporto pubblico locale. Allora, eh, vista l'esperienza che c'è stata eh, nel corso degli ultimi anni con, eh, insomma, con, con le aziende private, abbiamo deciso di eh, dividere in due lotti. Queste, eh, questi chilometri che dovranno essere di, di trasporto pubblico locale che dovranno essere attribuiti al privato questo ci dà una garanzia maggiore di concorrenza di condizioni migliori ma anche evita che eh, si formi in qualche modo una, un monopolio da parte del privato, diciamo che in questi anni ripeto, tutto è noto anche alla cronaca ai, ai, ai giornali i problemi che abbiamo avuto oh, eh, con, con il privato vogliamo superarli, vogliamo quindi che ci sia una sana eh, come dire, eh, competizione per, per, per queste linee, insomma, per adempiere a questo obbligo di legge di dare questo 10%, almeno il 10% del servizio privato. I servizi sì. sono indispensabili per questo. Allora, altri... intanto Alessandro ci scrive da Barcellona, buongiorno Alessandro, mm -hmm. ci dice a Barcellona la funivia funziona come io ci vivo e lo so. E bene, e poi rincalza con un'altra domanda, questa era un'affermazione, la domanda è a quando, e questa è una cosa che pure io domanderei all'assessore, non è la prima volta che lo faccio, lo, lo chiedo poi da anni ai sindaci che arrivano ad amministrare la nostra città, quando l'entrata sui bus solo dalla porta anteriore, quindi col, con la possibilità anche del pagamento direttamente nell'autobus, allora, su questo allora ehm, l'amministrazione ha dato delle eh, linee di azione specifiche all'azienda, l'azienda quindi si sta occupando di, di realizzarle e di metterle in moto. Io ci tengo particolarmente alla mh, modifica delle, del sistema di bigliettazione, insomma eh, vorrei che attendere eh, quindi quando saranno fatti i dovuti passaggi in termini di... E tecnologie, arrivare a, una, insomma, a un modello del tipo Oyster Card londinese, quindi un'unica card che eh, consentirà a, quindi di, di pagare velocemente eh, non soltanto l'autobus, ma anche eventualmente una serie eh, di, di servizi legati alla mobilità. È chiaro che la dematerializzazione è un po' il nostro obiettivo, anche quello che sta accadendo in altre grandi eh, realtà eh, europee, ma anche a livello mondiale, quindi questo insomma l'azienda sta lavorando, Vedremo adesso quali saranno i tempi perché insomma, è chiaro che il passaggio richiede una serie di, eh, insomma, di step da, da seguire. Sull'entrata eh, posteriore e anteriore noi eh, chiaramente abbiamo degli autobus che non sono stati immaginati quando sono stati realizzati per questo tipo di, eh, di accesso, però insomma, contiamo che da qui con l'arrivo delle, delle prossime partite potremo, possiamo cominciare anche a, a sperimentare questo tipo di servizio, magari cominciando da alcune, da alcune linee per vedere insomma, qual è la reazione della città per abituare gradualmente il cittadino a questa questo nuova modalità d'accesso. Insomma Speriamo di riuscire a portarvi notizie in questo senso al prima possibile. Allora, un altro ascoltatore ci scrive: Sono in vacanza a Roma. L'altro giorno non sapevo dove comprare il biglietto. Infatti, eh, qui ha, ha parlato poco fa di questa intenzione di lavorare proprio su questo. È chiaro: anche secondo me, eh, non può essere un problema. Non può essere neppure eh, visto come una mancanza da parte del fruitore del servizio non avere il biglietto, perché magari il biglietto non l'ha trovato. Perché io dovrei pagare una multa se pago il biglietto nell'autobus? No, potrei pagarlo anche. Eh, anche all'interno dell'autobus come succede appunto altrove eh, prendiamo una telefonata assessore c'è Massimo che ci chiama buongiorno Massimo pronto buongiorno. buongiorno buongiorno a tutti Senta, io vorrei soltanto esprimere una vorrei soltanto fare una domanda ma l'amministrazione comunale sa dell'effettivo diciamo dell'effettivo guaio l'effettivo problema che esiste oggi nei depositi ADAC nel senso che dalle 11 in poi si rientra senza aria condizionata dopodiché purtroppo i conducenti sono rimessi senza uscire dal deposito per mancanza di materiale il materiale in questo, in questo caso è l'autobus vero e proprio e ecco, che cosa vuole fare l'amministrazione? perché voglio dire il problema è anche dei conducenti che stanno in mezzo alla strada quei pochi che riescono a lavorare lei capisce da solo quello che succede no? l'utente naturalmente è arrabbiato con noi cioè con non c'è aria condizionata sull'autobus? Certo, certo, certo, certo. E le posso assicurare che forse più del 50% delle vetture non esiste aria condizionata perché guassa, perché vecchie, eh, il problema è questo qui eh, che cosa vuole fare? L'amministrazione le sa queste cose o fa finta di non saperle? Tutto qua. Io sono, io ho votato anche il Movimento 5 Stelle e purtroppo devo dire in radio che non sono tanto contento di questo voto che ho dato perché in realtà non ho visto nessun cambiamento, anzi, le devo dire purtroppo dei peggioramenti. Beh, sentiamo che la risposta dell'assessora Meleo buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io devo dire, aggiungo prima della risposta e questo non serve a, naturalmente a, a rallegrare nessuno perché il mal al comune, mezzo gaudio. In realtà, non giova a nessuno. Ma devo dirvi che a Parigi, per esempio, i mezzi pubblici non hanno l'aria condizionata. E a lei, assessore. Sì, è chiaro che noi, l'ho ecco, detto anche prima, sappiamo perfettamente qual è l'età media del parco autobus. E' proprio per questo motivo che stiamo, abbiamo cercato in questo anno di, di migliorare per quanto possibile il servizio, ripeto, mettendo, oh, sbloccando le procedure per l'arrivo di, la, di questi 150 bus la cui fornitura è completata, recuperando i filobus, comprando questi, questi 15 nuovi autobus, è chiaro che come ho detto prima non è sufficiente perché per avere dei risultati concreti bisogna necessariamente rinnovare il parco bus, poi sicuramente c'è stata una carenza causata anche dai noti problemi finanziari di ASAC che dall'indebitamento che è stato accumulato da parte dell'azienda soprattutto negli ultimi dieci anni, questo non ce lo dimentichiamo perché il problema è un problema che nasce da molto, da molto lontano e quando succedono queste cose è chiaro che anche la manutenzione ordinaria è complicato per portarla avanti, quindi da un lato abbiamo sicuramente un monitorato per quanto più possibile, dato delle linee di, di, di azione specifiche all'azienda, intervenite, intervenite in maniera eh, concreta su, per quanto possibile, data l'età di dei bus su, su, su, sulla manutenzione, è, è chiaro che però il problema potrà essere risolto alla radice soltanto rinnovando completamente il parco, il parco bus e ripeto su questo evidentemente Roma Capitale non può essere lasciata da sola, eh, ci serve un urgente intervento da parte dell'autorità centrale in questo senso, in termini evidentemente finanziari. Domande ancora, eh, Stefania ce lo chiede perché a Torbellamonaca, zona ad alta densità eh, di disabili, è attraversata dalla linea 058 su cui è impossibile salire con la sedia a rotelle? Allora su questo io adesso non so le vetture che vengono dedicate alla linea 058, però il mio impegno è sicuramente verificare quello che succede su questa linea. Benissimo, ancora qualche minuto eh, perché ci sono molte domande. Allora sì. altri ascoltatori, Stefano per esempio che è un autista dell'Atac, le, le chiede di eh, reinserire il bigliettaio, dice va capito, bisogna capirlo, volete capirlo che è l'unica soluzione che darebbe sicurezza e, e darebbe anche maggiori introiti all'azienda che risponde eh, Linda Meleo? Allora, quello del bigliettaio diciamo, è, è un bel ricordo che ho anche io di, di, di anni e anni fa, di quando ero, ero piccola è chiaro che eh, insomma, pensare ad oggi a un bigliettaio fisso è complicato oh, per, per tanti motivi, per i motivi legati al fatto che dovremmo raddoppiare il numero del personale dedicato a questo tipo di attività, però ecco, io credo che con la eh, soluzione tecnologica quindi con, eh, con la progressiva dematerializzazione delle, del, dei biglietti, come ho detto prima, diciamo, questo problema possa essere automaticamente eh, superato, eh, Nulla toglie che però io sono convinta che qualche eh, intervento legato alla, a, a, garant a garantire la possibilità di acquisto a bordo debba essere, eh, debba essere concepito che poi sia un'app, che sia eh, la vendita del, del, del biglietto cartaceo, comunque su questo abbiamo dato, fatto delle richieste specifiche all'azienda, eh, contiamo che ci dia delle risposte in termini di soluzioni quanto nel più breve tempo possibile. Stefano ancora dice eh, sul prolungamento della metro B, poi eh, possiamo chiedere se può darci notizie sui lavori via Tiburtina, non finiscono mai, adesso sono fermi e sul prolungamento della metro B. Allora, prolungamento metro B, e, sa, sappiamo, insomma, su questo ci stiamo lavorando già da un po' perché chi, eh, eh, insomma, chi conosce la storia sa perfettamente che ci sono delle questioni eh, molto complicate legate alle modalità con cui questo, questo appalto è stato, è stato definito, con cui è stato sottoscritto il contratto. Qui siamo quindi al lavoro per, eh, per trovare una soluzione e vorrei comunque rassicurare tutte le persone che vivono in quella zona che per noi... Il prolungamento della metro B fino a Casa Monastero è un obiettivo importante che non sarà quindi eliminato, tanto che è stato proprio inserito all'interno della delibera che ha fissato le opere sicure certe che andranno nel punto e quindi questo prolungamento ricade proprio in quella, in quella in quel circostanza. Insomma. Radio Roma Capitale, in diretta proprio due minuti, sulle linee del tram, le famose circolari, perché non si ripristinano le linee tram del 1930, ancora, andiamo ancora più indietro. Roma deteneva il primato di linee tramviarie d'Europa. Allora, sui tram noi sapete che, che questa amministrazione ha puntato tantissimo, e tra le opere invarianti e su, e su cui abbiamo eh, già progettazione avviata, eh, ce, ne sono, ce ne sono quattro in particolare eh, e ve ne cito un paio, per esempio, per me molto importanti, il tram su via Palmiro Togliatti che, che è a Toscolana per intenderci a a Ponte Mammo alla metro B di Ponte Mammo che anche questo garantirà, diciamo, una una cucitura importante di alcune zone periferiche della città ma non dimentichiamo anche il, il tram ad esempio che andrà da eh, Piazza Vittorio fino al largo Corrado Ricci per poi eh, insomma, ideare qualcosa anche di eh, importante anche su via, su via dei Fori quindi noi sul ferro ci stiamo investendo tantissimo è chiaro però, questo vorrei, vorrei precisarlo che il nostro progetto di eh, mobilità sostenibile è un progetto a 360 gradi, che include sia le infrastrutture pesanti per il trasporto ma anche altre attività. Altre attività, ve ne cito alcune, le pedonalizzazioni. Anche questo insomma sono dei punti molto importanti. E ecco, a breve inizieremo le attività per la pedonalizzazione di una parte importante di Largo Agnesi, eh, diciamo che la terrazza sul Colosseo si trova proprio davanti al Colosseo. Ecco, su quello ho visto che c'è stata una polemica da parte del Municipio prima che si è dichiarato. Eh, non, essere, di, di non essere stato coinvolto in questo processo ma io vorrei ricordare che questo Dipartimento ha inviato al Municipio una richiesta di parere già il 28 giugno con la richiesta di risposta entro 15 giorni questa risposta non è mai arrivata e quindi che il Municipio dica di non essere stato coinvolto diciamo, è piuttosto anomalo perché eh, per le gli ufficiali non ha dato risposta a questo progetto, quindi insomma anche questo direi che eh, ci vuole forse una maggiore collaborazione fattiva su certi temi, anche da parte del municipio. Allora Alessandro chiede, la stiamo per salutare, incidente Metro B, come è stato possibile che un video dell'incidente sia andato prima in mano alla stampa che agli inquirenti? Come è stato possibile questa uscita di materiale così delicato? Allora, eh, questo materiale io oh, ho chiesto chiaramente all'azienda, eh, l'azienda mi ha detto da qui non può essere uscita, ma è chiaro come dire, quando c'è del materiale che gira eh, ed era già in mano agli inquirenti, però oh, come dire, eh, su questo oh, io non, non, non so dire che chi sia stato e con quale modalità, so soltanto che certo oh, mh, insomma del materiale su cui ci sono delle indagini in corso e delle commissioni aperte eh, sarebbe dovuto essere serbato, su questo siamo tutti d'accordo. Allora, 10.32, le domande sono ancora molte, noi consideriamo di avere ancora il tempo prima delle vacanze di eh, sentire ancora l'assessora Meleo alla quale chiediamo già da adesso di riconsiderare un nuovo appuntamento, ci sentiremo nei prossimi giorni assessora, grazie. Assolutamente, grazie. Buon lavoro a lei.